Ogni volta che ci penso torno indietro con la mente presente nel mio passato come uno studente E non è divertente rivivere certe azioni come un credente Ricevo rivelazioni sopra quello che è stato andato, terminato Mentre il mio futuro è ancora velato come un neonato Adesso chiudo gli occhi miei tipo un sogno Ho bisogno di un nuovo me che voglio sia buono lo trovo, a volte lo cerco, altre lo perdo sono un'anima smarrita con me, tante all'inferno con me, tante all'interno della cultura italiana vorrei un posto, ma ora io dal basso lo osservo, butto giù parole per svuotarmi tipo vomito, tipo insolito, da solo io tipo cogito, nitrito logico, cito laconico il pensiero di qualche filosofo che in parte condivido e sottoscrivo e sottolineo biro sotto il mio destino. Come in un incubo ombre che si raddoppiano Le mie paure sono come orme che mi seguono Bombe che mi scoppiano dietro la schiena E quindi salto e dall'alto osservo questa scena E mi dileguo. prendo una penna e mi disdegno Disegno quello che amo con un ramo di legno Con un lampo di genio mi impegno a stare serio e sincero Mentre tutto è finto e fasullo ma mi conviene di essere nullo e di valere zero Credo che ogni persona che ho incontrato Mi abbia cambiato e per questo gliene sono grato Ho cominciato che ero un ragazzino coi capelli lunghi e le occasioni crescevano come funghi Poi io sono cresciuto ed è cambiato tutto quanto Un altro me stesso fuori dio che grido aiuto Però un grido soffocato sottovoce Mentre mi nascondo sotto le coperte nella pace E nella quiete di questa notte insonne Penso alle donne della mia vita, prima su tutte mia madre Lei c'è fin dall'inizio, insomma ne facevo parte Ma lasciamo da parte, proseguiamo con la lista Lei non l'ho più vista, ma insomma mi mischiato le carte le regole a questo gioco E non è poco Io ci penso e mi sconvolgo Mi scompongo Lei è una missa ed io mi sciolgo Non colgo L'attimo in un attimo sto solo E volo con la mia mente verso l'istosto. Posso? Penso ai viaggi Ai posti che non conosco Penso all'America Ogni cosa ha il suo posto Vorrei andarmene E lasciare tutto quanto Ma ora mi esce un pianto La pianto sono commosso Non sono un santo Ma accanto ti porto addosso. Un po' mi vanto, ma tanto non sono a posto O forse sì, e tutti gli altri sono pazzi Ragazzi, vorrei vederli io al mio posto Ora sto meglio, mi sono un po' liberato Ho lavorato, ora mi merito un gelato sono le cronache dalla mente di un bambino adulto Levuto su un foglio che era bianco Non mi ricordo quasi niente per questo lo scrivo Per lasciare un ricordo che sia vivo L'immagine di me che mi faccio da questo testo È quella di un